Ecco, vediamo altri modi per usare il chat GPT. Abbiamo openai.com che offre una possibilità intermedia eh, più di eh, diretta verso i programmatori, ma può essere anche una buona soluzione se per caso eh, volete accedere alla versione gratuita e la trovate occupata, perché offre un po' di, eh, di risorse simili a quelle di ChatGPT, eh, ma in una versione leggermente... Ehm, eh, precedente quindi la versione che offre è playground quindi praticamente quando entrate in OpenEye in pratica OpenEye che è questa vedete che entro nel playground direttamente ma se voi entrate in OpenAI, praticamente avete il sito che è questo, e da quel sito è possibile comunque poi accedere praticamente a Uh, um, al playground, quindi praticamente OpenAI Playground io faccio questo, vado nell'OpenAI API a questo punto si registra, io sono registrato con Google esattamente come in chat GPT e poi a questo punto si entra in questa uh, videata, platform openai.com Playground, in cui è possibile eh, controllare molte cose ad esempio si può selezionare quale modello risponde in questo caso da Vinci è più o meno equivalente a um, quindi potete dirgli uh, chi era uh, Einstein no? punto interrogativo e poi selezionate quello però potete controllare anche la serie di altri caratteri di, di, di parametri come la temperatura la lunghezza massima della risposta il top P e altre cose che adesso non so spiegare però il default diciamo che va abbastanza bene, fate submit e vi risponde praticamente eh, il. Uh, uh, notate che lui è, ha, cioè, è un pochino meno bravo a capire la lingua, per cui chi era Heinz l'ha capito in spagnolo. Uh, uh, uh, gli possiamo dire chi Heinz in italiano in italiano punto quindi mettete le istruzioni precise quindi togliamo questa cosa qua facciamo di nuovo il subnet e questo abbiamo eh, praticamente la risposta eh, simile a quella che darebbe anche chat GPT qui la, il problema è che la risposta visto che si pagano questi token all'inizio eh, ne dà gratuitamente un tot, ma se ne fate tanti da un po' vi chiede la carta di credito e vi fa fa pagare, ma gli fa pagare sul numero di token che eh, ha generato compresa la domanda eh, perché questo sarebbe il costo effettivo se invece volete provare l'intelligenza artificiale precedente era molto interessante possiamo passare ADA che era la prima intelligenza artificiale che eh, rispondeva e, eh, potete controllare che è stato sono stati fatti dei passi da giganti perché Ada, per esempio, non sa chi era Einstein perché dice che c'è S. Lewis che non c'entra niente e dopo Ada c'è stato, ad esempio, il Babbage Babbage, se gli chiediamo a Babbage chi era Einstein ok, era uno studioso inglese di fisica e matematica quindi è già un pochino meglio se gli chiedete a Curie quindi A, B e C, no? Quindi Ada, Babbage, Curie, C. A Curie, che era l'intelligenza artificiale successiva, eh, gli chiedete eh, questa, anche questa più o meno eh, risponde, ma eh, sostanzialmente è, eh, è il Da Vinci 3 che è il più potente, perché risponde in maniera eh, un pochino più precisa. Mm? Come vedete... Eh, e quindi risponde in maniera naturale tenete conto che non è proprio chat GPT questo perché eh, non è predisposto per il dialogo ma è, è completa praticamente infatti vedete qui siamo in una modalità completa se no qui abbiamo anche la modalità anche chat quindi è possibile eh, chattare eh, in un certo modo ma questa è proprio novità degli ultimi eh, de delle ultimi eh, giorni, addirittura, comparso praticamente due o tre giorni fa. Eh, infatti, io cercavo questo GPT 35 Turbo. Questo GPT 35 Turbo, invece, è proprio eh, chat GPT. Quindi, nel momento in cui si dà dei comandi e gli si mettono praticamente dei messaggi è possibile chattare con lui quindi eh, fare più o meno quello che farebbe chat GPT però questa, la differenza rispetto al chatGPT ufficiale è che questo è direttamente chiamabile mm. da codice so, qui non si vede ma eh, nell'altro caso quando diamo in, in uh, modalità completa il codice generato che è questo, vedete che sono proprio dei, dei, dei codici in Python che permette insomma di, di lavorare direttamente dal, da un computer che sta facendo girare un software in Python quindi eh, la modalità OpenAI API come detto potete usarla anche voi se trovate per caso eh, non funzionante il, il chat GPT propriamente detto e avete comunque bisogno di avere delle risposte Va bene.